Casa da me, no, manca solo a me manca come primo ringraziamento pronti anche i ceci Uè. nuovo video come vi avevo detto nell'ultimo video siamo scesi a prato perché domani finalmente Jimmy si laurea e quindi farà la discussione e proclamazione in casa qui con i suoi genitori e tutta la nostra famiglia essenzialmente quindi, eh, siccome io non riesco a stare con le mani in mano e mi sto facendo prendere da <ride> l'agitazione, io, pensa lui, che sta ripassando tutta la discussione eh, da giorni, mi sono auto-incaricata del cibo. Oggi abbiamo fatto la spesa per eh, tutto. Oh, uh, che buio che è qua. Aspetta un secondino. Ok. Abbiamo fatto un gran bel po' di spesa e domani vi faccio vedere tutto ciò che ho in mente di preparare. Tante cose, mi sa che ho un po' esagerato ma a me piace. <ride> Cucina, guarda il frigo esplode! Ci sarà da mangiare per tutte. A me piace cucinare perché... Mi fa sentire che mi sto prendendo cura del, delle persone e in questo caso principalmente cura di Jimmy. In questo momento non so in quale altro modo io possa aiutarlo e quindi questo è il mio modo di dimostrargli il mio aiuto, non lo so. Comunque oggi che è il giorno prima ho fatto solo due preparazioni che sono il riso, ho semplicemente bollito del riso perché domani voglio fare insalata di riso e sto facendo le uova sode, perché domani voglio fare le diples eggs. Ma ve le faccio vedere domani. Quindi per stasera vi saluto e ci vediamo domani per tutta una mattina di preparazioni culinarie. Il mio vicino di casa mi guarda. Buongiorno! Oggi è lunedì ed è il grande giorno. Abbiamo appena finito di fare colazione, Jimmy è andato a ripassare, io inizio a cucinare. Iniziamo con le cialde di parmigiano, facilissime, un ingrediente, un forno, fatto. Quindi, teglia, metto della carta da forno e ora stendo il formaggio, io ho preso questo che è un mix di formaggi ma potete utilizzare il parmigiano, il grano, qualunque voi vogliate insomma. Però io perché lo trovo più pratico e più veloce ho deciso di fare uno strato unico che poi taglierò con le forbici in modo molto grossolano però se voi volete fare delle cose più rifinito anche magari monoporzione potete benissimo usare un coppa pasta e dargli la forma che volete l'importante è che sia abbastanza omogeneo come distribuzione e adesso la metto in forno quindi forno grill non tanto alto, questo forno è potentissimo quindi ta, ta, ta, ta. Ta, ta, ta, ta. Ciao Tedina e la osservo perché se no brucio tutto. Si sta tutto fondendo. Sarà passato un minuto, un minuto e mezzo, quindi è veramente velocissimo. Adesso vedete anche come sta andando, super veloce e voilà dovete davvero starci dietro perché rischia di bruciarsi nel giro di un secondo questo forse l'ho anche portato un po' all'estremo però questo è il risultato adesso si lascia raffreddare Massima resa, minimo sforzo, godure al massimo, queste sono delle bombe. Comunque mi raccomando di eh, non fare come ho fatto io, troppo amicino, cioè non metterne abbastanza perché si sì, si fonde, si allarga, ma mh, se rimangono dei buchi poi vedete questa parte più croccante, invece qui in mezzo insomma fate un bello straterello di formaggio. Questi che vedete sullo sfondo sono la prova di questa mattina degli involtini di Wurstel con la pasta sfoglia. Questo è lo stuzzichino per eccellenza che Jimmy adora e non avrei mai pensato che fosse così facile da fare perché servono soltanto due ingredienti. Pasta sfoglia, ho preso questa qua rettangolare così è anche più pratico, adesso vi faccio vedere come. E dei Wurstel, io dico Wurstel, più facile. Quindi prendo la pasta sfoglia la stendo quindi stendo bene la pasta sfoglia metto i rustel uno accanto all'altro ci stanno precisamente e adesso arrotolo la cottura di questi è veramente velocissima basta metterli in forno in modalità grill e sono pronti in un minuto quindi ne ho fatti alcuni questa mattina quelli che vi ho fatto vedere e ho testato i tempi ci impiegano davvero pochissimo quindi invece di farli adesso per poi riscaldarli che poi diventano duri eccetera questi va bene, quelli sono ma questi me li preparo solamente si sì, guardo MasterChef nel frattempo <ride> mi faccio un po' ispirare anche se questo non è molto MasterChef quindi mi faccio meal prep nel senso che adesso, questa mattina li arrotolo e li taglio e li metto in un piatto e li lascio in frigo tutto il giorno. Questa sera, quando sarà l'ora di tirarli fuori, accendo il forno 3 minuti e sono pronti. Così li servo belli, fragranti e perfetti. Ve l'ho detto che è anche lo stuzzichino preferito di Jimmy, non posso sbagliare proprio questo. Ieri sera abbiamo scoperto che una ragazza che verrà questa sera è vegana E guardando quello che avevamo pensato di preparare Abbiamo notato che c'era veramente pochissimo da mangiare per un eventuale vegano Quindi oltre a fare una porzione di riso vegana Quindi senza la maionese, senza i wuster, senza le uova Ma mettendo un panetto di tofu Ho pensato di fare, visto che ho anche il forno già acceso I eh, ceci croccanti Quindi ho scolato i ecco. disagi iniziano, effettivamente è l'ora: otto e mezza del mattino. Disagio. Comunque, ho scolato dei ceci, fidatevi, li ho scolati. E adesso li metto in una ciotola. Adesso semplicissimo: vado giù di spezie. Curry, ma potete utilizzare benissimo della curcuma. Io qui non ce l'ho, ho trovato questa e eh, utilizzo questa per dargli un po' di spice. Aglio, granulare, La, macinato, ok. Peperoncino, non esagero perché non si sa mai. Timo, io ho una passione per il timo, ma vi giuro, cioè, prima del lockdown avevo comprato una piantina e poi l'ho lasciata a casa e quindi sono ritornata dopo tre mesi e era deceduta quindi adesso appena ci saremo sistemati in casa nuova la prenderò nuovamente poi sale un filo d'olio voilà do una bella mescolata in modo che il condimento vada ovunque e basta adesso stendo su della carta da forno e in forno Sempre in modalità grill, per 10 minuti, dateci un occhio come al solito. Io tendo a non darvi tempi di cottura, soprattutto del forno, perché dipendono dal vostro forno. Io sono sicura che lo starete sentendo. Qui in Toscana taglia erbe, e taglia legna proprio ogni mattina alle 8 e mezza. Tac. Pronti anche i ceci, facilissimo. Ora passiamo alla preparazione delle uova. Queste sono tutte uova sode che adesso sbuccio. Quindi tagliate per lungo le uova e salvati tutti i tuorli, li metto in un frullatore. Maionese. E adesso frullo il tutto continuo a frullare finché non ottengo questa consistenza deve rimanere denso perché adesso lo metto dentro una sacca a poche e qui abbiamo questa figata che non è una sacca di quelle lì morbide ma è un tubetto di tipo plastica dura quindi riutilizzabile. si riempie e ci sono le diverse bocchettine io preferisco usare questa perché provo a fare il ricciolino PS, mi sono cambiata, ma guardate che figata. Quella roba. Nulla. Yeah! È un po' lunga, eh? Allora, come ci si sente? Benino, però va benino. Senti, nel dubbio, comunque vada, mangerai bene, no? Sì. Allora, che bello. te frega. Vai a fare alla fine prossima. Siamo finalmente giunti al piatto principale, dopo tutti questi stuzzichini, che è un riso freddo. Allora, riso cotto ieri, questo è un eh, banalissimo con di riso. Poi ho fatto delle uova strapazzate, ho sbattuto sei uova e le ho cotte in una padella eh, mettendo un filo d'olio sul fondo e poi tutte strapazzate con il cucchiaio. Insomma, uova strapazzate, maionese, wustel, io vorrei farne una con i wuster e una col tonno, adesso vediamo cosa dice Jimmy, e dei pomodori secchi. Quindi passiamo all'assemblaggio. Prendo una pentola più grande per miscolare tutto, perché avevo iniziato a farlo qui e eh, no. Quindi ci verso una ciotola di riso, seconda ciotola di riso. Ora aggiungo un bel po' di maionese. Spagnesi Mitte, io sto accedendo, ve lo dico. Cuccio Spagnesi. Salve, buongiorno. Buongiorno a lei, Spagnesi. buongiorno. Aspettiamo tutto il resto della condizione. Mamma mia, che ansia. Ore 16:42 dell'otto giugno. 2020 20. 20, 20. è finita. Alleluia! <ride> Manca solo il voto, la corona non c'è ancora, ma è finita. E. Se ne parla più. Qual è la gioia di farla a casa? Entrare in cucina e mettersi subito a preparare Subito, anch'io, contributo Ora, festa oh, All'otto, festeggiamento Finalmente è finita, Jimmy, puoi aiutarmi Ah, ovviamente senza assembramenti O meglio, limitandoli <ride> Visto che abbiamo organizzato di Ho organizzato tutto nel dettaglio No, cavolo, fammelo dire sì, sì. Dopo tutta l'organizzazione per evitare gli assembramenti A scaglioni No, abbiamo, abbiamo tre tavoli per 20 persone. Ora si limiteranno un pochino, dio buono. Belle parole le badate, bellezza. Ecco la mosca. No, ma la zanzara mi è venuta davanti mentre discutevo. No, dai, la zanzara no, però. Eh. Pile di mozzarelline come se piovessero. Dai, dai, dopo immortaliamo tutto. Buona nini! Buona nini! e tadaaa queste sono tutte le preparazioni poi ci saranno delle olive delle, delle, insomma degli stuzzichini così ma partendo da qui allora ceci croccanti grissini arrotolati nel prosciutto crudo e nella mortadella i viustelini che però sono tutti lì perché li faccio all'ultimo le cialdine di formaggio il riso freddo una ciotola, due ciotole e ce n'è ancora un altro po' Bocconcino di pomodorino e mozzarellina con un pochino di basilico, le mie devils eggs e pinsimonio di carote e finocchi. Oh, oh, ragazzi sono stra di me. Ho bisogno di... io penso a stare <ride> Jimmy è in attesa del voto e cos'è che stai facendo? Sto pensando alla festa, scusa. <ride> no. eh. Taralli, patatine, io, io olive. Io pionco, ah, sì. Ah, eccoci. Dottor Spagnesi? Jimmy! Dottor Spagnesi? No, ma, ma, ma noi ci diciamo, che un 5 minuti, facciamo veloce. eh? Ma la faccia è fa' veloce, ci stanno mettendo un'eternità. <ride> Diglielo, eh, eh, se sei un po' lenti. Ma, ben è rimasto 5 minuti, eh? <ride> Gianmarco Spagnesi. Sì. Visto il risultato dell'esame finale, superato con il voto di 110 su 110, in nome della Repubblica Italiana, proclamo Gianmarco Spagnesi dottore magistrale in architettura grazie <ride> per starò nella vista testa da, a tutti manca solo a me no, manca! No, oh. ah. Ah. Ah. Ah. senti che bello se oh. addio! Ah. Ah. senti questo pizzico di coltesta eh! Ah. io non devo più salvare le foglie di nessuno se non vuole basta foglie! sono pieno <ride> di queste non foglie! all'enumero amore! Ah, ma che allora, bellezza! all'enumero la felicità! Ah. Che pace, ah. eh. Come primo ringraziamento devo ringraziare i miei genitori che mi hanno concesso di fare questi studi, poi un grazie anche ai miei amici che più che meno poveretti hanno dovuto ascoltare racconti di revisioni improbabili e poi un particolare a lei, a lei che per tre mesi ne ha fatite di volte di crude che me le farà di cagare tutte tutte ah, Gibi, c'è la lista davvero. ti mancherebbe altro. No? già lo so Non stiamo ah, grazie... parlando di Luna no ah. no no Luna <ride> è nell'altra stanza e un grazie davvero a tutti voi di essere qui e di festeggiare insieme a me oh! questo grande uh!